Ideale per accompagnare un secondo piatto di carne e di pesce e zucchina la scapece un tipico piatto della cucina napoletana questo piatto è anche noto nel film di totò un turco napoletano quando WAP, don carluccio elenca i piatti che a lui non gli piacciono in questo caso i cocuzil alla scapice. Cibi che non piacciono allo sposo. Sì, sì, Patate con l'anzogna. Con il strutto. Cocozzelli alla scapice. Coccozie. Zocchini sotto a eh. Ma ora? Sigla! Ecco a voi gli ingredienti: 5 zucchine grandi, 70 millilitri di aceto di vino bianco, uno spicchio di aglio, menta fresca, olio extravergine di oliva, sale fino e olio di semi di girasole per friggere. Quando comprate le zucchine, non prendete quelle là piccolissime, cioè quelle medie, quelle, insomma, quelle grandi. Tipo come questa, pure se sono più grandi non fa niente. Eh? Ok? Togliete le estremità. Eh, una raccomandazione, vi raccomando, quando li tagliate, questa è mia moglie. Sembrerebbe anche mia moglie. Quando li, li tagliate, non ne facciate troppo fina: cioè, troppo fine. c'è una. a ah, così, si vede? Ok? Perché poi quando andiamo a friggere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 In modo che si uh, insaporiscono. In una ciotolina mettete l'aglio tritato. Olio extravergine d'oliva. Sicuramente qualcuno dirà quando è extravergine d'oliva ci stai mettendo. Allora, ragazzi, vi faccio a occhio a occhio. Però per uh, le zucchine che ho fatto, metteteci 4 5 cucchiai. Raceto un po' di sale. Allora, ah, no, il sale secondo le vostre preferenze. Comunque, mettetecene poca, girate in modo da ottenere una perfetta emulsione. Wow, che parola! Eh, che parola! E metteteci la menta paio di foglie e continuate a girare Dite la vera già così eh eh non ho sentito Scrivete se sul mio canale non vi preoccupate Cioè non mi colla, non mi prendo collera, Andiamo alle zucchine li prendete e li sciacquate E fatele asciugare un poco ora è il momento di friggere mettiamo l'olio di semi di girasole il tempo che si riscalda prepariamo una ciotola con carta assolvente eh? e mettiamo le zucchine stare Per un paio di minuti finché non diventano dorate, che bellezza, eh? Mi sto facendo appetiti. Ah, di ah, di ah. la verità, iscrivetevi al mio canale, mi raccomando. Perché se no, le mie ricette non le guardate, non le vedete. Non vi occuparmi potete dire le parole, le parolacce non ci sono. Come vi dicevo, pom, una volta, a volte, come vi dicevo, li mettiamo nella carta assorbente Guardate, bravo, mia moglie domica, vai, facciele vedere, fanci, taglio, fanci vedere, eh? Vai e fatele raffreddare, eccole qua! Fritte le zucchine, andiamo al condimento. Appena si sono raffreddate, prendiamo il composto, mettiamolo un po' sotto, prendiamo le zucchine mettiamo Poi le andiamo ad aggiustare, eh, le Andiamo abbiamo aggiustare lì. Allora. Finiamo di mettere il composto. Mm. Bello uniforme. E poi prendiamo la menta. Mm. Un paio di foglie di menta sopra. Ecco fatto. E fate marinare per mezza giornata. Mamma mia, che odore, che odore, mamma mia. C'è tutto il Mediterraneo in queste zucchine. La parte che mi piace tanto... Oh! e voilà! Zucchina alla scapece! Buone, eh? E, e mo' assaggiamo. Guarda, mi è come un po'. Cioè, ragazzi, commentate e poi mi fate sapere, e qua allora vai, allora vai questo piatto, ecco qua, mm -hmm. è entrato mio figlio Francesco, Francesco, vedi, devi assaggiare due zucchine, mm. è troppo buono, e anche questa ricetta è finita, lo so, vi dispiace, ma ce ne saranno altre, e cioè poveri voi, <ride> Vi raccomando come sempre, iscrivetevi al mio canale, mettete un like sopra o giù come volete voi, commentate se volete, se vi fa piacere, pure perché sono Agostino, il boss della cucina napoletana. E in questo caso, Re zucchina lascia pece. <ride> ah, a proposito, fatemelo sapere come sono Come sono venute.